È davvero un piacere e un onore avere qui eh, amici, colleghi e traduttori di fontini in eh, francese, qui alla, alla mia sinistra, Giulia Camille, Bernard Casas e Martin eh, Poeff, che sono rispettivamente traduttori editore e, e autore della Postface di una bellissima versione in francese di Foglio di Via, il primo, il primo volume di eh, franco Follini. Ehm, è una piacere anche perché, oltre a eh, parlare di questo libro, abbiamo anche l'occasione, credo e spero, sì. di riflettere su eh, lingue, eh, la sua potenza gista, vediamo adesso perché, anche alla eh, luce cioè della sua collocazione nel mondo del era eh, un modo di pubblicare, di vendere comunque anche su un altro band, di libro cortiniano, tradotto dalle tra stesse edizioni di cui Eduardo eh, Casas è, è direttore. Franco possiamo Ossamos, Osecaste, Scritti sugli intellettuali, per cura di Andrea Cavazzini, che è una scelta eh, molto ampia, tutto dal 1944 al 1994, l'anno della morte di Cortini. Di testi uh, critici mm. significativi. Um, Vittore, cui da cui escono questi volumi, è uno degli editori che negli ultimi anni almeno è tra i più uh, attenti e vivaci alla traduzione delle, delle opere letterarie italiane, specifica eh, di poesia, poesia. Eh, poesia italiana. Se, uh, oltre a uh, classici diciamo come lo stesso Portini, eh, con Vittorini, eccetera, eh, presso l'editore russo sono usciti anche, eh, usciti anche gli autori più, più recenti, adesso a, a St. Angeli, Stavaltuga, eh, anche da inglese, quindi molto eh, contemporanei nel senso più stretto del, del termine. Eh, I nostri ospiti, per esempio Ovviamente, Giulia Camina, appunto, responsabile della Biblioteca di Cose contemporanee del Santo Internazionale di Poesia di Marsiglia e capo di edizione di dispositivi a Rendezvous a Ribeirtek nella struttura Metropole ex marseille OAS ed è stata responsabile delle collezioni letterarie e dei fondi della Biblioteca di Poesia Universitaria SELS. Il Machia eh, Dassa, editore, l'abbiamo già detto, ma anche poeta e anche fotografo, se non dico male, eh, autore di almeno eh, otto libri di, di poesia e direttore di questa impresa editoriale, mentoria, eh, coraggiosa e eh, credo davvero tra le più vivaci e interessanti rispetto al piano della letteratura contemporanea. Dai. E ma anche quello che è un granito ritorno, è qua che si è vado errato L'ultima volta in cui è stato coinvolto nelle in iniziative esterne è stata l'occasione eh, virtuale, in, in, in partecipazione all'extrema Extrema Lazio, che per diversi di voi e guardano che i dottoranti meno, meno giovani diciamo probabilmente hanno visto eh, nel 21. Un bel incontro su letteratura e in medicina intorno all'opera di Chiasta Comaschi. è ehm, eh, un critico, traduttore ed è docente, è professore di letteratura da del Settecento, di trattore comparabile a Ginevra, traduttore eh, di Altri, di Agamben, di Innsbruck, di Danzotto, curatore dell'opera come Testinologus di Guido Massolone, curatore delle opere di Pavese, per Garinà e per la stessa casa editrice, anche eh, via di, di curatore di traduzione delle opere eh, di Garinà. Qui c'è una storia con che era specializzata in letteratura. Eh, vale. eh, grazie, e riporto. porto. Eh, L'unica nome del, del centro Fortini, qui rappresentato oltre e prima che da me, anche da Luca Lenzini, coordinatore del, del centro. Eh, secondo la scritta che ci siamo dati, eh, cedo con la parola a Benoit, eh, seguiranno un po' Giulia e eh, eh, eh, sul intervento a allora. Grazie. Cedo per questo microfonino. Mm. Innanzitutto vorremmo ringraziare Nicola Safaghi e Guido Massoni, di Università di Siena, per questo invito. Cercherò attraverso un maraviglioso percorso dei gruppi parchi liberi, tradotti e pubblicati in Francia, in particolare dei due titoli pubblicati dalle edizioni di dare... di indicare i punti salienti di un'attualità di tutti i L'attualità nel senso di visibilità, anche se questa è crescente, come lo testimonia il fatto che ci siano state due pubblicazioni recenti in Francia lezioni sulla traduzione, più pubblicative delle belle lettere, e un volume collettivo di testi critici, Franco Fortini, Le Contraddizioni della Forma, edito da Nimesis. Attualità non nel senso di invisibilità, quindi, ma di una necessità del pensiero della figura di Fortini oggi. Passione che riassumerei con una formula dicendo... Oggi ci vuole Fortini. Le circostanze del mio incontro con Fortini non sono molto originali, anzi, sono verosimilmente tipicamente francesi, perché legati al film di Jean-Marie Schaubert e Daniel Buglier, Fortini-Canni, film girato a partire dai estratti dei cani del Sinai, Letti da Fortini stesso. Ortini è completamente sconosciuto dal grande pubblico in Francia e per quello che riguarda le sfere intellettuali e culturali, l'evocare il suo nome, se incontra un eco, si tratterà spesso di reazioni del tipo aui, schiove, briè. L'associazione è molto limitante, ma non meno significativa. Dopo questo film... C'è la pubblicazione del libro, nel 1979, Le Chien du Sinaï, le carriere in du cinéma, e le edizioni Palvatros. Il primo libro, quindi tradotto in Francia, è completato da una sorta di dossier. Riportativamente, questa relazione di Fortini-Astrove a è rilevante per diversi motivi. La forte dimensione ascetica, la stessa rinificazione di un certo comunismo, ma anche la manifestazione di una forma di intransigenza. Questa intransigenza è innanzitutto in fortini, un'intransigenza verso se stessi, impressibili solo con noi stessi e non con gli altri. Ed è a volte spinta fino ad un punto abbastanza sorprendente. Penso per esempio a questo passaggio della poesia Traducendo Brecht, tratto da una volta per sempre, in cui possiamo leggere, a quelli degli amici, scrivi anche il tuo nome. E questa ingrassienza si manifesta anche in entrambi con l'espressione dell'ira, di un'ira politica. La rabbia politica di Schroeder, in particolare nei dibattiti ha seguito delle proiezioni del loro film, e rame e Fortini ha detto dei candidati Sinai che era un libro scritto con ira a muscoli tesi con rabbia estrema. Sette anni dopo, nell'86, c'è la pubblicazione di, di un fa' per tutto. prima e unica traduzione di un libro di poesie di Fortini in francese, fino all'anno il, il titolo trae un po' di inganno, non si tratta di una traduzione del libro una volta per sempre, ma di un'antologia di poesie tradotte da Bernard Siméon e Jean-Charles Vérante. Il lettore francese può scoprire i fortini attraverso la selezione di una cinquantina di poesie tratte della sua opera da foglio di via a paesaggio con serpente il libro si conclude con un dialogo tra Rémi Roche e il Poet un seguito fortissimo compare a lungo dal campo editoriale francese in un libro pubblicato dal 1986 al 2019 fino alla Conscienza d'Extreme pubblicato dall'edizione Luce che dirigò con Patrizia Arsène all'origine di questo libro c'è l'impegno di Andrea Grazini che, in un primo tempo, ci ha proposto un portiere di conto Fattini per la rivista File nel 2014. E grazie a questo testo che ho cominciato a misurare l'importanza e la vastità dell'opera teorica di Fattini e che ne ho incominciato una lettura metodica. Grazini ha scritto le interrogazioni sollevate da Fortini domanderebbero de domande de con l'uggetza un lavoro di trasmissione. L'edizione e la traduzione sono due aspetti di questo lavoro di trasmissione che noi cerchiamo da allora di portare avanti. La conscienza dell'estero non è la traduzione di un libro di Fortini, è un libro composto da Andrea Carassi. Si tratta di una scelta di sette testi prelevati dai suoi saggi, qualificati dal suo titolo, sulle zampe di Grenoble, e scardinati dal 1944 al 94, anno della morte dell'autore. Questo titolo, La conscience aux extrêmes, è la ripresa di un'espressione che si trova nell'ultimo testo scritto da Fortini, pubblicato dal manifesto L'indomani della sua morte. Con il titolo Termini di c in cui possiamo leggere, bisogna stringere la coscienza agli estremi. Cordini è rimasto fino all'ultimo un uomo non riconciliato, per riprendere ti il titolo di un altro film, ci Ma quello che lo distingue è ciò che io chiamerei la radicalità subtile del suo pensiero, la radicalità è troppo spesso univoca o persino occetta. Quanto alla finezza intellettuale, se non è orientata, può trasformarsi in un intellettualissimo vuoto in una virtuosità priva di scopi. Con fortini abbiamo sia la fermezza dei principi, sia la delicatezza analitica. La mia ipotesi riguarda questa idea di realtà sottile. Sarebbe di dire che è la pratica della poesia che permette a Fortini un affinamento della lingua teorica. Lui stesso evoca in un giorno o l'altro il sogno e il desiderio di una prosa che avesse, oltre alla verità, la capacità di comunicazione estrema che hanno dei poesie. E mi sembra che sia proprio grazie all'intensità l'esperienza della scrittura di poesia che può nella sua prosa avvicinarsi a questo sogno. Ci stava particolarmente a cuore, dopo aver praticato il libro di Saggi, di mettere in luce l'altro aspetto centrale dell'opera cartignana. L'abbiamo quindi affrontato con il foglio di via, diventato Fredo tra l'altro con Giulia Camin e pubblicato dall'Edition News nel 2022 Se dovessi cantare il libro con una sola frase sarei l'autodizionario dei scrittori italiani. Il comunismo di Fortini è la poesia della resistenza in lotta per una storia e quindi con la propria medesima alienazione. In un certo senso, quasi tutto Fortini è già presente in di via. Il comunismo qui non è ancora esplicitato, ma in ogni caso ci sono già sia l'intensità della sovranità della lingua poetica, sia la tensione etica che caratterizzerà anche i suoi interventi politici. Perciò che riguarda la lingua di, di Via la qualificherei come una frase in cui Fortini parla della lingua di Casca, una lingua tanto consumata da farsi trasparente e forte di una scetica povertà. Perciò che riguarda invece la dimensione etica così forte di folio di via, vorrei implicare due dimensioni. Ricordare che questa dimensione è ciò che colpisce di più Andrea Zanzotto, ed è il centrale della sua ammirazione. Inoltre, ed è forse meno evidente del targa, vorrei farvi notare la convergenza molto forte con il pensiero di Alamadia, e più precisamente con un libro piccolo e così prezioso che è etico. Troviamo in Badiou come in Fortini lo stesso coraggio risultato nel modo di reinvestire le parole, le nozioni di verità, di scelta, di fedeltà, e persino la rivendicazione così poco postmoderna del bene. Quindi, per esempio, la tentazione del bene è irresistibile, e quando più un destino sembra distrutto, tanto più comincia a, a somigliare a una libertà. Una cosa che mi pare illuminante è di mettere in tensione il Fortini di Caterut con quello della coscienza estrema e di sottolineare ciò che costituisce una delle singolarità forti dell'opera, cioè questo attrito tra la scrittura teorica e la scrittura di poesia. Questo intreccio permanente dei due modi di scrittura e l'insistenza con la quale l'ha mantenuto lungo tutta la sua esistenza. Questa singolarità, che è una forza, è anche certamente una delle cause delle difficolt della difficoltà di ricezione dell'opera di Fortini. Questa doppia constatazione di forza e di ostacolo è formulata da lui stesso nella creazione della benedizione di Dieci inverni. Letterato per i politici, ideologo per i ritratti, molto tempo mi è stato necessario per comprendere che se una forza mi aiutava, veniva questa nella ambiguità. Questa traccia nella condizione di una doppia categoria deriva da una decisione esistenziale dell'elaborazione di una formalità singolare, ma credo che sia anche una risposta concreta alla rivendicazione dell'abbandono della figura dell'intellettuale specialista. Carassini scrive nella sua introduzione alla coscienza d'estreme, poeta, essayista, traduttore, critico letterario, portini in carico del modello dell'intellettuale totale. Si vede fino a, quel, a che punto e con quale ostinazione Fortini ha fatto sua idea marxista del lavoratore polimorfo. Filosoficamente possiamo chiamarla l'ipotesi del soggetto di un o, più semplicemente, il diventare noi di ciascuno. Un stato che a partire da folio di via e quindi, ben avanti i saggi, fortini dicevano in insistenza noi. Per esempio, un compagno, un compagno ucciso, noi condurremo i passi dei nostri figli sopra la terra, più lieve del tuo morire, e guideremo l'amore a venire intanto, dove hai amato per noi l'ultima volta ma anche nel canto degli ultimi partigiani, ma noi si è negli occhi dei morti e sulla terra faremo libertà ma l'hanno stretta i pugni dei morti la giustizia che si farà questa passione per il nord fin dalle prime poesie è mantenuta fino ai suoi ultimissimi testi in esperienza per esempio c'è una passione che solo con pena saprei dominare di dire a proposito di eventi persone letture non la mia ma la nostra la passione di lui la passione per il nord, è storia di coloro che da soli hanno deciso di non essere soli forse il nord è diventato oggi il nome generico di una ipotesi comunista diventata innominabile, l'ipotesi di Fatini e l'ipotesi di Termol. Incredita, si legge, non si può né si deve credere in una persona, bensì nella parte di una persona che questo intima ha in comune con altre parti di altri e che insieme formano una ipotesi, un progetto, una verità comune. A quella possiamo credere, che d'altronde non si verifica se non sta cocipando. Allora dichiarare, come ho fatto subito, che oggi ci vuole Fortini vuol dire essere convinti che qualcosa di questa ipotesi per nord come l'aveva pensata Fortini, sia riattivabile e che non dipenda più da lui ma da noi. Grazie. via la resistenza dei materiali. Io desidero condividere con voi oggi un insieme di appunti attraverso i quali tenterò di ripercorrere tappe salienti della genesi della pubblicazione della traduzione francese, realizzata con Benoit Casasse, nel quadrucchio di via, per gli dovuto quindi La prima domanda che mi sono posta è questa. Cosa comporta tradurre tutti in poeta? Iniziando le sue lezioni sulla traduzione, Fortini evoca un'immagine che sarà poi estremamente citata dalla critica. Si tratta di un'illustrazione vista da bambino in cui un pittore tagliava in diverse parti un dipinto, paesaggi di una ventina di metri. Io, a questa immagine estremamente efficace, assiancherei quella geologica del cartaggio, operazione che si è effettua anche in archeologia, con l'intenzione di esaminare elementi eterogenei che compongono uno sull'altro, <coughs> ma comparti insieme, uno stesso strato, perché ritengo che tradurre la poesia di Fortini implichi un esercizio di carattere intellettuale, ma anche un fisico, che comporta ad entrarsi nella sua lingua e nella sua strategia grafica e composita relazione con la storia, l'edica e la poesia e la politica, perché come diceva Riccardo, Fortini è il politico anche quando parla ad alberi e di fiori. Tradurre Fortini significa essere consapevoli delle esigenze del suo pensiero esigenza che si riflette nelle sue molteplici pratiche intellettuali. Si traduce non soltanto il poeta, ma anche il traduttore, l'editore, l'insegnante, il lettore, l'attento minuzioso conoscitore della lingua italiana, il saggista, il teorico incolucido, incorruttibile impietoso, pietoso, estremamente erudito, a volte scomodo, sempre fedele a se stesso e al suo sistema di valori. Tradurre Fortini significa confrontarsi con la sua esigente e intransigente idea di letteratura, di storia e di critica. Ma si tratta anche di una messa alla prova. Fortini stesso parla della traduzione poetica come di un test di esistenza dei materiali, cioè una messa a contatto con il testo in un'altra lingua per verificarne la tesura. Perché tradurre integralmente proprio Fred De perché non proporre un'antologia? Cominciare a tradurre la sua poesia significato per noi inizia dall'inizio, dall cioè dal suo primo libro di poesia, pubblicato nel 1946. Tradurre l'entità libro nella sua integralità, ci è parsa come una necessità, un'evidenza, pur essendo cosciente dei dislivelli tra le poesie che lo compongono. Cortini stesso esprime dei dubbi negli scambi epistolari con Hans Mann und per esempio, dicendo. Questi sono in una delle pagine delle composizioni che, a mio, potrebbero essere tradotte, perché troppo miciopri, o troppo allusive, o perché difficilissime da tradurre. La traduzione dell'integrità del libro si è resa necessaria anche perché folle di via si presenta con un'architettura molto precisa, scandita in tre sezioni, di anni, leggi e altri versi, che non avrebbero avuto alcun senso fallamentale o coltivare. L'evento 2 era tema chiave. Posto davanti alla tragedia del presente, il soldato poeta oscilla tra la sintonia con una comunità alla quale appartiene da poco e lo spaesamento, la solitudine della sua condizione individuale. Alcune delle fondamentali tematiche fortiniane sono quelle mute. Il sonno del bio, la coscienza etico-politica nell'urgenza delle questioni storiche, il rischio dello spreco dell'esistenza e la ricerca di dialogo con altri, soldati o intellettuali. In Francia, come, viene, come appena detto almeno a eh, abbiamo avuto a disposizione soltanto un libro di poesie pubblicato nel 1986. Ma quali sono le possibili ragioni di questa tradizione tardiva? Allora, io non ritengo che si possa addossare la responsabilità di questo ritardo soltanto alle posizioni polit polit politiche ben definite di Franco Fertini individuando in questi i fattori che hanno rallentato, a mio avviso, più l'opera saggistica eh, di quella poetica, anche se le due sono necessariamente collegate. Il poeta francese Jacques Pauveau scrive che la poesia esiste alla traduzione rispetto al romanzo, intanto perché è meno seducente dal punto di vista commerciale e poi perché richiede più tempo di elaborazione. Le ragioni delle difficoltà delle poesie di Francofortini a passare le frontiere verso altre lingue, Bisogna innanzitutto riconoscere che le qualità intrinseche alla sua rima poetica. Ad una prima lettura, per i lettori francesi ma anche per quelli italofoni, le poesie di folio di possono apparire forti, suggestive, evocative, ma non possiamo certo dire che siano tutte di facile o di immediata comprensione, e lo diciamo essendo ben consapevoli dell'ordine estremo che i forti li nutrivano nei confronti dell'immediatezza. Le ragioni di queste difficoltà di ricezione possono essere molteplici. Cito qui Alfonso Verabinelli. La poesia di Fortunio è un incasso di schietto temporale, diverso. Un cristallo in cui sono imprigionate e una realtà lontanissime. Queste realtà affrontano uno sguardo, un approccio storico-geologico. Restituire questo approccio nella traduzione, che è l'unica vera forma in lettura, richiede un grande sforzo di analisi romantica, sintattica, lessicale e critica storica. Tra l'ora il problema di fuori di via ha comportato quindi l'incontro, lo scontro con molteplicità di aspetti, alcuni contestuali. Si tratta del primo libro di poesia, il fortino, la tensione del metisolo e il classicismo lirico moderno, che lo definisce tutte le nazioni, è molto presente. All'eporto con questa produzione integrale, la definizione di vera dinamica è passata come una vertiginosa evidenza. Seggie che si traducono in una vasta unità di verbi Davanti a queste poesie, io, co, co, co traduttrice italiana in pirico fra lingua di partenza e quella di arrivo, mi sono sentita un po' come anziani senza sverbio, alle prese con la traduzione di poesie e ore. Mi scrive. Da qualche settimana ho un libro posato sulla mia segnalina, eppure non sono ancora riuscito a mettermi a lavoro. L'ho letto, ovviamente neanche con una certa cura, ho tuttavia l'impressione di non riuscire a capire i testi dall'interno, a scivolarmi con quanto. Enzio Sberga non osa addossare la densità della scrittura dei Fortini per raggiungere le delle sue difficoltà di traduttore, preferisce tante neanculpa e alludere alle inietitudini del suo livello di italiano. Io, in quanto italiano in questo di traduttori, ho più volte cercato di sottolineare le stranezze le singolarità di alcune scelte rissicali e sintattiche. Mi sono spesso trovata a delle fasi del tipo no, non si tratta di un'espressione comune in italiano, non si dice, non si direbbe così. Ho supportato le mie intuizioni sottolineando e annotando il testo per individuare concordanze tra sostantivi soggetti e oggetti allontanati da aggettivi e verbi, per costruire la logica intera delle poesie a partire dalla comprensione di una sintassi a volte singolare. A momento di aver trovato una qualche forma di comporto, cabina dalla pubblicazione del carteggio con la sua ambizia del perché è stato pubblicato dopo la pubblicazione di Fogli di Via in Francia, in cui Fortini mi spiega parola per parola le sue poesie per permettere al per collega traduttore tedesco di adempiere almeno al suo dovere, anche se devo dire che le sue osservazioni sembrano più che altro volte a, a, volte a scoraggiarlo definitivamente dall'impresa. Qualche esempio, in lettera, Franquice Camera ha usato un po' scorrettamente, nel senso di percorrere vagato, per un compagno ucciso una cosa mediocre. Malizia non l'ho usato in senso proprio, ma significa mandato intenzione. Saggezza e una buona voglia, abbastanza grazioso, soprattutto la seconda, in tonalità stra ma credo sia quasi impossibile tradurre. Rivolta a grave, meschina già l'oggetto nel senso di Minderelli, felici. Per tradurci, vorremmo dire trattore. Ora per un ultimo atto, non è la seporta, poesia, sì, che è un La rosa sepolta, questa poesia simile di mi fa un po' schifo. Questo carteggio è molto prezioso perché permette di esplorare il rapporto che Fortini, appunto, con la sua stessa scrittura. Ma per guardare da vicino la lingua pratica forodiniana di Foglie di Via, che dove si hanno ancora due aspetti da evocare: le traduzioni immaginari e l'influenza della lingua buddista. In Foglie di Via ci sono due, sono due definite traduzioni, traduzioni immaginari, dichiarate in quanto tali, passate nel 1939 e passate 1944. A suo nel 1944, Forbini redige queste due traduzioni immaginari dal polacco, lingua che non conosce, dice lui stesso, con lo schema litico in testa gli permette di affermare una sequenza di quadrettini non rimate con, con versi pseudo regolari, fosse sempre una versione da Il legame fra queste produzioni, come anche le traduzioni della raccolta quando che ci piace, permette una fortuna di costruire la sua opera di età, smarcandosi dalla sua stessa figura di autore, creando una voluta confusione, o meglio, un'ambivalenza, nell'atto di scrivere e tradurre, scrivere e traducendo, traducendo Brecht, traducendo Milton, o assumendo pienamente il gesto della traduzione immaginaria, per esempio quella magarena. Si tratta di processi imitativi che vanno al di là dell'effetto di citazione e che, simulando il passaggio da una lingua all'altra, creano una maggior densità e un effetto linguistico intertestuale molto forte. Come sottolinea anche Iene Santapena nelle sue pubblicazioni, il passaggio dal proprio al non proprio è un gesto simbolicamente importante, con cui Fontini dipende dal carattere derivativo della propria scrittura. Rinforza la dialettica tra passato e futuro e compone anche una sorta di biblioteca di citazioni e rimandi a come superare, tra i suoi tutti. L'influenza Il data dallo stesso rapporto con la lingua e la poesia tedesca viene sottolineata piuttosto a partire dalla corte posteriore con l'idea. Qui ci sarà veramente convinta che non solo la marcatura brestimana del della noticità in vento gestico, ma anche la lingua tedesca, la sua sintassi, la forza della sua fonetica il modo di scantire, scantire parole da versi, siano presenti in Fortini già dal lì il primo libro di poesia. È nel 1944 che incomincia a scrivere, a me in cui un'esperienza cruciale, quella del campo di rifugio della Svizzera neutrale. L'esperienza a Zurigo e a Valdosso, la Time, lui mi spesso definita come un'università, data la qualità e la quantità di incontri con gli intellettuali stranieri, chi come lui è sagriati, a quest'anno risalgono anche le prime esperienze di traduzione e l'incontro e la proficua collaborazione con Mittraesa. Brescia viene presentato in Italia a partire dal 1930. È allora, difficile sapere con certezza come e quando Fortini lo abbia scoperto, ma è facile sapere invece quando è iniziato avere un legame più stretto con la lingua tedesca. E questo a mio avviso è un dato importante, perché traducendo Fortini essendo germanofona, ho più volte constatato singolarità e aspetti che permettono di riconoscere l'eco di una voce tedesca nella voce italiana del poeta. Un ultimo punto prima di concludere. Poi De quale genere di traduzione, quale traduttori siamo stati. Tra pochi mesi sarà pubblicata, se per delle edizioni in russo, una co-traduzione come Leo Casassa di, di poesie di Antor Gantafi, o De Gutt, San Constante, cuore siciliano. Abbiamo recentemente co-tradotto anche delle poesie di Leonardo Sciascia, La Sicilia e il suo cuore. Rispetto a queste e ad altre traduzioni in corso, la traduzione di Forever Tutti è stata senza dubbio più, più lunga e laboriosa. Cito nuovamente Forever di dice che il punto più difficile per un traduttore è quello di rendere gli asprezze dell'autore che si traduce e di evitare di diminuire con un procedimento che le leggi. Ma questo ha senso solo se continuiamo a vedere la traduzione una prestazione atletica, una sorta di gara ostacolo un concorso a premi dove si valutano l'astruzio e la tecnica. Diciamo semmai che il punto più difficile del critico e del lettore è quello di scorgere e di accettare asprezze del poeta che si legge, le sue dissonanze. Ecco, riguardo alle asprezze o dissonanze, la traccia è stata quella di non appiattirle, ma di mantenere il più possibile in francese, con un'attenzione particolare volta soprattutto a non aggiustare la sintassi. Certo, la distinzione tra presenti servizi e soluzioni creative o normali applicati è insufficiente, ma queste definizioni esprimono aspetti complementari al lato da tradurre. Nel rispetto della struttura originaria, il nostro lavoro è stato volto all'ottenimento di un sviluppato poetico non parafastico per ottenere le poesie il più possibile all'altezza del valore poetico di quello poeti originale. Anche per questo motivo condivido la scelta dei editori di non pubblicare il testo a fronte, scelta confortata da una posizione fortiniana. Fortini tollera soltanto in alcuni casi l'utilizzo del testo a fronte che invita ad una lettura comparativa le due versioni, che cito nuovamente, quel che mi sembra inammissibile è trasformare l'atto della lettura critica in una sorta di distribuzione di premi e di funzioni e l'opera del traduttore in una prestazione atletica. Ora la nostra prestazione atletica è ancora in corso, nuove traduzioni fortiniane, solenitine, reverso francese. L'ultimo verso della poesia ancora dell'ultimo atto, poesia che conclude via, dice che noi e voi torneremo presto a lavoro, con questo verso con un invito di conoscenza e vi ringrazio per la vostra attenzione. Buonasera. Dunque non mi ero accorto... Ne... I compagni, però il titolo del mio intervento è io, insieme a noi è davvero un'emozione essere qui insieme a voi e eh, tre francesi una metà, due metà stupite dalla potenza delle poesie di Fortini siamo accolti dallo stesso centro Fortini per aver tentato traducendolo, di farlo agire all'interno del paesaggio culturale francese e in presenza di figure così importanti come Bucadensilin, Carlos Carpaglia, Perugia Pellini e Guido Mazzoni, è certo un'occasione che gioia, specie di ruotur di direi. Dunque vorrei ringraziarvi e ringraziare il Dipartimento, l'Università e il Centro Portoglione. Il mio intervento sarà un po' schematico e vorrei porre due domande che credo corredatte. La prima, eh, la potrei formulare in un lessico direi sportivo: perché la Francia è arrivata così in ritardo? Anche un lessico militare, poi. E eh, la seconda domanda, perché ha bisogno oggi di fortini. Allora, la allora, prima domanda è perché la Francia è arrivata così in ritardo? Eh, lo diceva Don la prima antologia dell'opera poetica di Fortini, pubblicata in Francia nel 1987, a cura di Simeone e Vegliante. Vari poesie erano uscite prima in riviste, tradotte dallo stesso Vegliante o da Jean-Baptiste Parat, in riviste abbastanza confidenziali, tipo La Fée, Sud, Montagne. E va sottolineata la splendida versione della poesia delle rose tradotte da De chili Fusco e Vegliante nel numero 19 di poesia. Ora dal 87 nessun volume fortiniano fu pubblicato. Ed è solo nel 19, ovvero 25 anni dopo la morte di Fortini. 73 anni dopo l'uscita di Foglio di via, che venne pubblicato un libro con il nome di Fortini Poeta. Ed era un libro che eh, è il pop, con i nomi di Fortini ed era un libro di saggi. E dunque, per un vero simile che possa sembrare, Folio di Via del 22 il primo libro integrato di Fortini mai tradotto in francese. Allora, del, per usare un termine di Fortini, vergogna e poesia. <ride> Questa realtà è, è dolorosa soprattutto quando si sa l'importanza che è della Francia per Fortini, per i Fortini intellettuali, i Fortini traduttori. I poeti intellettuali francesi sono molto presenti in Fortini. Così loro eh, sono restissimo molto, molto scarsi. Eh. Allora, è davvero colpa della superbia francese, così affermata nel campo della poesia più monolingua della modernità europea? di non avere tradotto Fortini e questo è il problema non credo non credo che sia solo questo perché se Fortini non era tradotto erano tradotti Montale l'integralità di Montale Ungaretti l'integralità di Ungaretti e va ricordato l'incredibile libro tradotto da Ponge, Giacotelli, Bonfoy eh, operazione culturale Nord. era tradotto Caproni, era tradotto Luzzi, addirittura era tradotto Seredi e addirittura Zanzotto, ma soprattutto era tradotto Pasolini. Pasolini è una specie di Carl Lewis della poesia, fu pluritradotto come si può essere plurimidariato, no? E credo che i motivi siano proprio a ricercare in questo confronto. C'era qualcosa nel poeta Portini che non calzava affatto con l'immagine che i francesi erano creati da cosa dovesse essere la poesia italiana. E quello che doveva essere la poesia italiana per i francesi era iscritto su una linea un po' strana per il canone italiano che andava da montare a Pasolini. D'una L'elegia capace di riprendere l'inno e il rapporto al mondo, il mondo diciamo antepredicativo, come direbbe il fenomenologi, Questo è Montale. Dall'altra dall parte, l'inno capace di riprendere l'elegia e il rapporto al politico, in poetico. Montale e Pasolini, ma non forti. La domanda potrebbe essere non fortini perché montare pasolini non fortini perché sono i francesi montare pasolini erano i poeti per i quali la poesia imponeva la sua necessità una necessità pura e indiscussa ora per fortini si sarà sempre trattato, come lo dice lo stesso titolo, di verificare i poteri, di verificare queste prerogative, di sospettare la purezza, ovvero di entrare nella storia. E questo lo dice benissimo Enzelsberger nella, nella sua presentazione eh, per i tedeschi, dove come al solito Enzelsberger non è molto carino con i suoi diciamo, connazionali, quando dice... Perché, la poesia di Fortini noi, eh, perché le poesie di Fortini meritano il nostro interesse anche forse soprattutto in, in quanto sono un'autobiografica politica storica. Quel che la produce e muove la passione di un uomo che nel processo storico non è coinvolto solo come vittima passiva, ma che, com che compare ogni circostanza di quello con la propria esistenza quotidiana. Invece in rapporto, ne fa motivo del proprio dramma. Questo essere dentro la storia non calzava secondo me con l'immagine che i francesi facevano di cosa dovessero essere un poeta italiano del dopoguerra. E, e spingerei, non dicendo la verità di questi poeti, ma cercando di delineare per voi cosa fossero le immagini di questi due poeteri francesi, Montale era un altro di qua della storia, ed è per questo che piace tanto a Jacotetti. Mentre Pasolini era una di là della storia. E questo, secondo me, è il quadro generale che fa sì che Portini era difficile da inghiottire nel caso del francese. Ma non, cioè, non è una storia di colpa, è una storia di, di stimo storica. E andrebbero questionarsi nello stesso modo, i motivi per niente casuali che hanno fatto sì che per gli italiani i poeti francesi che corrispondevano alla loro definizione di poeta francese in Italia fossero Bonfoy e Jacoté perché Bonfoy e Jacoté hanno avuto questa non, una storia da, tu che diceva niente podio, non c'era niente imparente però perché Bonfoy e Jacoté hanno così attituito qui cosa c'era in loro che faceva anche per gli scrittori dei poeti italiani delle poetesse italiane, Bonfoy e Cercote cioè, fossero così attreanti e non, non lo so, Robot e, boh, e non, non lo so, Mazzoni ha corretto un po' il tiro, non, perché non degli, per esempio. No? E secondo me, queste, adesso che siamo entrati in un mondo in cui non possiamo più pensare a queste questioni a livello nazionale, bisogna a, a pensare a livello di politica culturale. Ovvero come fa perché lo stesso Fortini nel rapporto all'istituzione generale. Questo secondo me Fortini non è arrivato non perché fosse un poeta particolarmente difficile da tradurre, è difficile da tradurre e l'ha detto giuri, cioè, Sereni per esempio, sapete, se Sereni è uno dei poeti più difficili da tradurre perché quando lo traduce in francese sembra rosa, ora Sereni è così tutto tradotto in francese, ma non è questione di difficoltà, e questo, secondo me di immaginario di cosa deve essere un poeta italiano e non francese che nasce negli anni 50 e che, che si avvicina nella poesia negli anni 70. E credo che proprio lo sforzo di, di Benoît Casas e Giulia Camini di produrre eh, Fortini in Francia, eh, con stesso Mazzini, sia la prova che i tempi siano cambiati. Oggi Fortini, grazie a questo sforzo, non arriva più con, come un elemento della tradizione, ma, e l'ha detto con eloquenza, lo ha come una forza di, del presente eh, se mi riconcesso di rovesciare il verso casolino. Allora, motivi per tornare a Fortini. Spero che questo primo punto di storia sia di natura a provocare discussioni tra di voi. Allora, perché Fantini oggi e in che senso è un, è un poeta che eh, ha qualcosa da dirci su cosa dobbiamo fare oggi? Perché se non le prendiamo così le traduzioni, eh, aggiungiamo libri delle biblioteche, ma non cambiamo le poesie... In cui arrivano questi poemi, no? Ed è per questo che voi dovete fare una sufficiente poeti francesi, per cambiare la poesia italiana, nello stesso modo in cui noi traduciamo poeti italiani per cambiare la poesia francese. Primo punto, direi, la difesa di una poesia critica. In Francia c'è una specie oramai di eh, ritornello. Portata avanti da letture sia uh, di Benjamin sia uh, di Agamben, lettura secondo la quale la prosa sarà il futuro, sogno della poesia. Ora sappiamo bene che Fortini ha risposto in poeta all'imperativo lasciato dalla domanda: e finita la poesia? Ante questa questione eh, si possono verificare in Francia tre possibilità. Prima possibilità, che è la, la possibilità la più amata in Francia, è la, tra, la tradizione innica, ovvero continuare la poesia di prima alla fine della poesia. questo piace. La tradizione innica contro la fine della poesia. Altezza del tono, altezza della poesia, prodigalità prerogativa. La seconda risposta è l'elegia. L'elegia che si scrive come, come la poesia dell'impossibilità della poesia. Allora, che sia come Roche... O la tradizione inglese odio della poesia odio de ces, cioè, o desillusione della poesia. Comunque questa tradizione che può a volte essere addirittura eh, aggrappata se a sera, è una tradizione che per noi è più associata alla modernità. E poi c'è una terza possibilità, che quella che a noi eh, viene da me la poesia riflessiva o critica cioè una poesia che in grado di accettare la diagnosi dell'epoca ne rifiuta la terapia si può definire così l'idea della fine della poesia deve passare all'interno della poesia stessa che deve prendere in carico le operazioni del pensiero della forma poetica ora secondo me questo ha fatto Fortini. E l'ha fatto Fortini in un modo assolutamente originale, in parte geniale, come pochi poeti francesi l'hanno fatto e pochi poeti tedeschi l'hanno fatto. Per me, devo dire, ma forse non sarete d'accordo, per me questo lo avvicina a Dolino. C'è lo sforzo di creare una poesia capace di prendere in carico le operazioni critiche. Come questo, secondo me, è il primo punto, difesa della poesia critica. Poi, dopo che nella poesia critica tu possa trovare elementi etnici o alleggiati, cioè, è ovvio, d'accordo? Però, il punto di vista è questo. Secondo punto, l'esigenza di pensare il poetare in un modo dialettico. Se tu parli con dei lettori di buona o dei lettori di Jacoté, e dici questo, ti buttano fuori. O come sono persone molto educate, pensano che tu sei un poeta intellettuale. Come si ha difesa della poesia. Sì, a livello politico non fosse un operare intellettuale, come lo impazzino. Io direi che per questo la poesia di Fortini è un'arma d'Italia contro il letteralismo. Ora, l'epoca nostra ha bisogno di Fortini perché la nostra epoca è un'epoca di letteralismo integrale, Sia il letteralismo economico, quello della finanza, sia il letteralismo religioso, che si chiama fondamentalismo, o letteralismo, prendere la lettera in testo sacro, sia il letteralismo, che chiamerei quello dei corpi, che crede alla naturalità dei corpi. Ora la poesia è la disfatta del letteralismo. E non credo che una poesia non critica possa lottare il letteralismo come lo fa la poesia riflessiva. Dunque direi che la poesia di Fortini è oggi una chance di difendere una poesia dialettica nel rigettare ogni forma di letteralità queste cose a dire così creano tantissimi nemici eh? ovviamente terzo punto la difesa di un formalismo della forma contro un formalismo della formula In poesia di antagonismo, e questo l'ho cercato di spiegarlo nella trasfazione, dunque non ci torno, Portini discuta, è un testo molto molto importante che dovrebbe veramente essere insegnato nelle scuole, c'è una discussione con Adorno Yukács su cosa fa la poesia. E lui difende, stringo, eh? lui difende che diverse tesi. Lui dice, che la prima il testo, una quale la poesia serve un atto di resistenza nel confronto della poesia stessa, cosa che ha ripreso Non si, poi, in un testo tardivo, senza Luca e Fortini, e la traccia dell'assenza di Fortini, perché Non si avrebbe fatto molte economie dialettiche se avesse detto. Ma in questo testo, lui dice, Fortini, che è la forma, la forma, come. Autenticità, che è la traccia del poeta E lui dice che la forma, e questo è oggi, non esiste mai senza la tensione contro l'informale, contro quello che va al di là della forma. Questo formalismo non è un formalismo wipian, o non è un formalismo quello che chiamavo della formula, è un formalismo della forma nella sua dialettica storica. Quarto punto. Il rapporto poesia-traduzione, diceva Luca, poesia-traduzione, Fortini, e è un osmosi, ha eh? detto, è incredibile come Fortini dare lo tu, con il tedesco, Dai, 40, fino alla fine della sua, della sua produzione e esaggista teorica. Pensa insieme le operazioni poetiche e le operazioni eh, traduttive. Cioè, quello a cui noi francesi siamo arrivati solo con Bernard, Michelin, poi dopo Cassin, poi dopo Samoyo, eccetera, ovvero l'idea che la traduzione non è soltanto un'operazione sulla lingua, ma un nuovo immaginario di cosa, cosa sia la lingua, porti lì alla giornata non solo come traduttore, non solo come saggista, non come professore di traduzione, ma come poeta a dire il vero, e in lui che ho trovato teorizzato per, prima, per, per la prima volta un'operazione senza la quale non si possono leggere, né Baudelaire né mai la, fe, la cosa che lui chiama la lingua di traduzione ora, oggi Scrivere poesia o pensare così al di fuori di questo immaginario della lingua di traduzione è una sommità, o comunque un arcaismo. Dico questo perché dovete sapere che sia Baudet che Marlene hanno creato la loro lingua da prosatore e da poeta nel confronto di Po. Non dico loro, dicono loro. Dunque, l'idea che quando il verso viene messo in pericolo, ed è stato messo in pericolo perché era stato, e lo diceva Rameen Crisbever, catturato da Hugo, cioè Hugo aveva fatto una specie di hold del verso, se tu vuoi creare una lingua poetica che metta prosa e versificazione in tensione, devi passare dalla traduzione all'interno della tua lingua. Un esempio per farmi capire. La famosa frase di Barame che tutti rispondono e dicono sempre, un coup de dé jamais nabolirà lo hasard. È un anglicismo. E semplicemente il fatto di mettere nel errore, d'accordo, in francese dice un coup de dé nabolirà jamais lo se tu anteporri jamais, fai il anglicismo. Come questa lingua di traduzione. Ed no? è strano. Dottorna del 86 sul foglio di via è esattamente questo che dice Fortini. la mia lingua era già una lingua di traduzione quinto, quinto punto e questo come mi, mi allaccia a quello che ha detto Benoît lo dico in fretta ripensare il rapporto tra poesia e impegno ora lì la situazione è complessa dei complessi in Francia come i complessi in Italia, ma queste due complessità non cioè, impiegherebbero lunghe, lunghe discussioni che magari dopo con Scappare in azione, In Francia, dal guerra in poi, eh, il rapporto tra posi e impegno è come dire, bloccato da Sartre. Perché Sartre nel 1947, un la dell'aricature pronuncia questa frase definitiva, les poètes ne possono pas s'engager, non si possono impegnare, perché non trattano le langage come un litro, ma come una chose. Perché non trattano le lingua come, come una ventre, come, sì, come una finestra, ma come una materia. E dunque si uh, arriva a una situazione molto strana: i poeti più impegnati, i più engagés, sono poeti comunisti, come Aragon, sono impegnati, ma non nella poesia. Non, la, la, la prova stessa è che Les Yeux d'Elsa uh, Le Fou d'Elsa eccetera, sono grandissime poesie liriche, nella pura tradizione, petraquesca, rimacinata, però non poesie impegnate. Perché? Perché l'idea di rischiare di dialeticamente, come fa già Follemia, impegno storico, lirismo erotico, è reso impossibile da Sara. Ora, questo oggi, secondo me, capiamo che eh, Fortini ci può aiutare a uscire da questa maledizione, ma a uscirne non dal basso quello che chiamerei oggi l'infrapolitico, che è molto, molto presente nella poesia contemporanea oggi, è un infrapolitico eh, del vivere bene insieme, di essere carino con gli animali, di stare bene per le persone, eccetera, eccetera, ma che abbia un'esigenza, come diceva loro, di verità e di iscrizione storica. Allora, chiudo qui perché sono avevo montagna, però voglio un bellissimo montaggio, ma finire finito con un testo di Fortini, leggere un testo di Fortini, a parte che in questo libro ci sono cose su una traduzione bellissima, Penso che... e, tra l'altro c'è un testo bellissimo di un commento, di una traduzione di Montagli di Rone che è veramente splendido, che è un testo del, del 49 proprio bellissimo. Però vorrei leggere un testo del 49, anche perché è vicino al nostro solo alla fine, che si chiama proprio Vergogna della poesia, nel quale eh, scrive fortini. «Se è vero che a ogni individuo, in ogni momento e in ogni luogo, si offre la scelta tra verità e errore, tra una verità e un errore, la poesia è un'occasione di scelta, uno scandalo, o un pietra d'intoppo, davanti ad essa possiamo fermarci o passare oltre, e una volta affermatici, possiamo ascoltare la sua voce. E una volta ascoltata quella voce possiamo dimenticarla subito e distrarcene. Oppure possiamo farla collaborare con noi, integrarla a noi, al nostro passato. Possiamo lottare con essa, spremerne tutta la verità di cui essa e noi siamo capaci. Lottare con essa. Grazie. Grazie, grazie davvero a te. Eh, abbiamo anche tanti disinteressi bellissimi, perfettamente eh, complementari eh, con l'altro. Cominciamo eh, dunque la riflessione, quello cioè, che abbiamo ascoltato, ai libri, ai temi che sono stati eh, suscitati, e eh, a inaugurare insomma, la diciamo il dibattito, ecco, sarà, eh, sarà Guido Mazzoni, a cui cedo volentieri il, il microfonino. Grazie. Io mi associo a quello che ha detto Niccolò Scaffai nel ringraziamento a Benoît, Giulia e Martin per eh, queste relazioni bellissime, densissime, eh, che da sole eh, potevano occupare lo spazio di un convegno su Fortini perché le idee... Eh, che, che avete elaborato sono, sono veramente illuminanti eh, ed è confortante vedere che un'operazione di questo tipo ha eh, dietro una riflessione così profonda sull'opera dell'autore tradotto sul significato della traduzione sulla scelta culturale eh, davvero eh, questo integra l'importanza del vostro gesto del vostro lavoro e eh, della scelta che avete eh, fatto eh, direi che eh, questa, mh, queste traduzioni sono, sono un, uh, un momento molto importante nella storia della ricezione di Fortini. Un momento importantissimo perché da un lato eh, sanano una, una sorta di ferita eh, Fortini era sul punto di essere tradotto in francese all'inizio degli anni 60, poi Luca Lenzini eh, magari su questo eh, potrà intervenire e chiarire in retroscena di questa vicenda grazie a Roland Barthes eh, poi vi fu una rottura con Barthes eh, a causa della guerra d'Algeria e eh, la traduzione che era progettata non si fece questo ha eh, ritardato l'ingresso di Fortini nel campo letterario francese per eh, decenni, eh, come eh, Benoît e Giulia eh, ci hanno eh, spiegato eh, dettagliatamente. Eh, questa traduzione, eh, questa traduzione eh, colma un vuoto e sana una ferita. Eh, lo fa per la qualità del, del, del lavoro, lo fa per la sede eh, nella quale eh, appare. Ora chi conosce il campo della poesia francese eh, sa quello che sto per dire eh, però chi non lo conosce eh, è giusto che sappia che nous o nu, eh, non mi sarà sfuggito il doppio significato del, del, del, del nome della casa editrice, è in questo momento in Francia la casa editrice eh, che fa le cose più interessanti eh, le, le scelte culturali Uh, più profonde e meditate nel campo della poesia. Dunque Fortini esce nella sede giusta, nel momento giusto, curato nel modo giusto e questa è veramente una uh, straordinaria occasione per Fortini medesimo. Uh, le cose che sono state dette sono tante, molteplici e uh, molto interessanti e volevo tornare su alcune uh, delle riflessioni che eh, Benoît, Giulia e Martin hanno sviluppato nei loro interventi. Eh, eh, Martin si chiedeva perché la Francia è arrivata così in ritardo e eh, rispondeva con una eh, sorta di teoria delle, delle, eh, da un lato delle differenze nazionali nell'interpretazione della poesia moderna e dall'altra una sorta di teoria di che cos'è oggi la poesia moderna e contemporanea, in quale direzione si sviluppa quali di queste direzioni sono appoggiate dalla percezione comune, e quali invece eh, sono, sono avversate? Eh, io eh, partì, di, associerei a questa, a questa riflessione una riflessione speculare, cioè eh, perché l'Italia è così in ritardo nell'apprezzamento di Fortini Poeta? Uh, Fortini appartiene ad una generazione straordinaria, la generazione nata tra il 1911 e il 1924, la generazione di coloro che sono stati uh, bambini e adolescenti sotto il fascismo e che hanno avuto la seconda guerra mondiale e uh, la resistenza come momento decisivo del loro, uh, del loro, del loro diventare adulti, della, della, della loro maturazione e eh, ingresso nella piena maggiore A questa generazione appartengono poeti come Bertolucci, nato nel 1911, Caproni, nato nel 1912, Sereni, nato nel 13, Luzzi, nato nel 14, Fortini, nato nel 17, Pasolini, nato nel 21, eh, scusate, Zanzotto, nato nel 21, Pasolini, nato nel 22, Giudici, nato nel 24, poi vi appartengono anche... Cattafi, che ebbe la sfortuna di non entrare nell'antologia di Pier Vincenzo Mengaldo del 1978, che ha definito sotto molti aspetti il canone della poesia italiana di quella generazione, eh, e appartengono poeti come Risi, Erba, che però, che però hanno avuto una, una fortuna critica decrescente negli ultimi decenni. Ecco, qual è l'unico poeta di questa generazione che non ha un meridiano mondadori delle poesie? la risposta è Fortini Fortini ha un Oscar eh, splendidamente eh, curato da eh, Luca Lenzini ma non ha un meridiano e questa è una scelta editoriale precisa esiste invece il meridiano dei saggi di Fortini eh, questo è un segno che la Mondadori manda, eh, neanche tanto oscuro vuol dire una cosa molto precisa vuol dire che Fortini non è proprio un poeta è anche un poeta ma non è ma il, la sua prima ragione la prima ragione per la quale eh, fortini è nel canone della uh, letteratura italiana del novecento evidentemente non è la poesia eh, questo questo questa difficoltà della ricezione di fortini questo ritardo nei confronti della poesia di fortini non è solo della francia è un ritardo uh, anche italiano e ha a che fare con quello che, uh, che Uh, Benoît, Giulia e Martin hanno detto da tre punti di vista, ma convergenti nei loro interventi. La poesia di Fortini è una forma, ha una, un, un, una forma di riflessività introiettata nella forma, che uh, si, può, si, può, si può definire come, uh, usando gli autocommenti di Fortini stesso, manierismo uh, in rapporto alla tradizione. Um, o, usando la categoria di Mengaldo, eh, integrale politicità della poesia, quello che si diceva prima, Fortini è politico anche quando parla di alberi e di fiori. Questo perché? Perché il suo, le sue scelte formali sono scelte riflessive senza che vi sia necessariamente riflessione, eh, però affidando la percezione di questo atto riflessivo a chi legge, Ecco, questa cosa è difficile da comprendere, è legata alla categoria di mediazione così tanto in discredito quando si parla di poesia, soprattutto aggiungo eh, negli ultimi anni e questo discredito comincia a essere non solo un discredito letterario ma anche un discredito politico, visto la fortuna che tragicamente l'immediatezza ha avuto eh, nel, nel, negli, ultimi, negli ultimi decenni generando populismi, eh, e, che sono anche populismi culturali. E, ehm, ed è dunque un, un autore considerato difficile, qualunque cosa ciò voglia dire. Eh, sicuramente non sta nello stereotipo del poeta, eh, non sta nello, nello in un certo stereotipo del poeta. Dunque il ritardo francese è anche il ritardo italiano. Eh, poi ci sono altre due ragioni che secondo me spiegano eh, questo eh, effetto di... di mancata sincronia. Ecco. Uh, il primo è che Fortini, pur essendo legato come prima sua cultura uh, non italiana alla cultura francese, come tutti uh, gli scrittori e le scrittrici della sua generazione che parlavano innanzitutto francese come, lingua, come prima lingua straniera, Fortini ad un certo momento si è pensato e si è voluto tedesco uh, più che francese, cioè ha stabilito la sua Weltanschauung intorno alla uh, congiunzione tra quella che lui chiamava la grande montagna dell'idealismo tedesco e Marx, il suo peculiare e originale marxismo occidentale, però di matrice soprattutto tedesca, e poi ha trovato in uh, Brecht il... Il, il, il poeta della generazione, delle due generazioni immediatamente precedenti, Brecht, nasce nel 98-1898, quindi ha 20, 19 anni uh, più di Fortini, um, e ha trovato in lui il suo, il suo immediato riferimento. Uh, ha trovato poi Nensesberger in una fase della sua vita, colui che lo ha tradotto al più alto livello e introdotto nel campo uh, letterario tedesco passando alla porta principale uh, e poi ad un certo momento ha dedicato una parte consistente della sua fatica di traduttore al capolavoro uh, della che fonda la, la, la letteratura uh, tedesca della prima età moderna, cioè Faust. Uh, ad un certo momento si è voluto tedesco più che francese. Ci ho detto, i legami con la Francia sono stati sempre profondissimi, dalla uh, sua primitiva apertura al surrealismo, poi rinnegata, al, import, al, al rapporto importantissimo, e forse non indagato abbastanza, che lo lega a Proust. Post è per Fortini un, cioè una bellissima intervista che circola su YouTube, è una delle pochissime interviste di Fortini che si possono eh, ascoltare su YouTube, in cui parla di Post eh, definendolo... Uh, un suo maestro per un certo periodo della vita e il suo avversario, il suo principale avversario, uh, perché affascinante nichilista e, e in questo uh, Fortini uh, su questo si, si, si dilungava molto. Dunque uh, c'è questa, questa sorta di, di passione, um, passione che poi svolta verso una negazione uh, nei confronti della cultura francese che era stata la sua prima cultura straniera di, di, di elezione e naturalmente poi l'interesse rimane, rimane per tutta la vita, i contatti sono molteplici, ad un certo momento Batte e Fortini hanno un, un, una, una collaborazione molto lunga, tra, tra lunga, consistente, importante, dalla fine degli anni 50 e la rottura che avviene eh, a causa della guerra d'Algeria, dell eccetera, le occasioni sono molteplici, però Fortini si vuole soprattutto legato alla cultura tedesca. Eh, e questa è una... una, una prima eh, ragione. E poi c'è il, il, il problema appunto della, del fatto che, come diceva Marta molto bene, eh, le tradizioni in poesia, le tradizioni nazionali tendono a divergere più di quanto non succeda nel campo del romanzo, per ragioni evidenti, due, due ragioni principali. Uno è il legame tra poesia e lingua nazionale. che è evidente. Eh, la seconda è il fatto che eh, si traduce eh, molto meno e le traduzioni circolano molto meno, magari si traduce ma si traduce ad un livello eh, clandestino molto più di quanto non succeda nel eh, dominio del romanzo. Aggiungo una terza cosa, è come se la poesia moderna avesse mantenuto un, un elemento vernacolare più accentuato di quanto non succeda nel romanzo che rende eh, il dialogo fra le tradizioni più difficile, quello appunto eh, su cui si rifletteva, certi, la, la percezione che noi italiani, innanzitutto e per lo più, abbiamo della poesia francese del XX secolo, agli occhi eh, del campo letterario francese mm. sui più alti livelli, risulta parziale, usiamo questo eufemismo: questo risulta molto parziale. Mm. Appunto, da noi sono arrivati Bonfois, sono arrivati, è arrivato Giacotte, non è mai arrivato Hugo veramente e De Guy ci abbiamo provato, ma, ma abbiamo incontrato delle, delle difficoltà, uh, eccetera. Questa, questo doppio uh, regime è, è, è vero in tutti e due i sensi, ed è vero in ogni tradizione poetica, cioè quello che l'anglosfera, sa, della poesia italiana del XX secolo, soffre dello stesso effetto di, di parziale distorsione, forse l'anglosfera meno, perché in realtà la poesia italiana e la poesia dell'anglosfera forse si assomigliano di più eh, di quanto non si assomigliano la poesia italiana e la poesia francese. Anche su questo si potrebbe riflettere, si potrebbe indagare. Ehm, dunque Fortini è rimasto in questa, in questa terra di, di nessuno, e, eh, però sono convinto che eh, questi libri e l'impegno successivo eh, che avete annunciato sia veramente un'occasione straordinaria. Per, per rilanciarne la figura. Per quelle ragioni che sono state oggi evocate, mm, una poesia riflessiva, nel senso che Marta evocava, e una figura di intellettuale che eh, più passa il tempo, più scopre, eh, si, si, si scopre mm, inaspettatamente eh, attuale. Mm forse perché è una, è una, una figura che non, di, di, innanzitutto di intellettuale complessivo, per usare Gramsci, eh, la, la categoria che meglio si applica a Fortini è quella di intellettuale complessivo tale era. E, e poi soprattutto qualcuno che non ha mai, eh, che non ha mai cercato scorciatoie e eh, non si è mai illuso che l'immediatezza da sola potesse bastare. Ecco, questo eh, questo mh, la, la, la, la, il peso che la categoria di mediazione ad ogni livello ha nell'opera di Fortini forse oggi lo si apprezza eh, molto, eh, molto. Nel, for, forse oggi più di 15 anni fa per, per tutto quello che è successo nell'ambito della cultura e, e nell'ambito della comunicazione sociale in senso lato e nell'ambito della politica eh, dunque davvero eh, grazie per per quello che avete fatto e sentendovi parlare abbiamo apprezzato la, la, la profondità di, di, di riflessione e le ragioni davvero meditate che vi hanno portato a, a, a questo gesto. Insomma, il, il centro fortini non può che, essere, che esservi eh, grato e eh, tutti noi che ne facciamo parte veramente abbiamo un debito di riconoscenza nei vostri confronti. Anche a Ginevra, che ha non solo in inquadrato i eh, commenti di cui ci hanno parlato i nostri ospiti, ma che ha aggiunto della materia di grande interesse alla, al, al dibattito. Ecco, io vorrei che, che ci fossero effettivamente degli, degli interventi, ma prima ancora di lasciare il, il microfono, voglio sottolineare. Una cosa che è, è implicita e che, che però è esplicito senza alcuna forma di cortesia obbligata, cioè è una traduzione eh, davvero molto bella quella che siete, siete riusciti a fare: perché riesce a creare una, un effetto di, di adesione, cioè far combaciare però con grande naturalezza insomma, i, eh, i versi delle due lingue. Eh, anche con qualche rara inversione necessitata dalla sintassi, ma come diceva, come diceva Giulia, eh, senza che eh, si, si rinunciasse insomma, a qualche effetto straniante per, per, per aderire. Ed è un effetto, domanda, se volete che, che rivolgo, cioè, quanto questo effetto possa. Eh, Dipende dallo stile stesso del libro di Fortini, cioè dalla sua territorialità, dalla sua labilità, la dalla sua figuralità eh, non soggettiva, diciamo, in grosso allegorica, e eh, che, che poi si, si traduce anche in certe eh, necessità di inquadramento nello specchio della pagina, che è una cosa a cui eh, si è stati molto, molto attenti, molto... Eh, e eh, mi veniva in mente, appunto, riflettendo su questo liquento che crea la vostra traduzione, quello che dice Fortini in una delle lezioni sulla, sulla traduzione che, come dimostrato l'intervento di Julias, che è benvenuto per lei dice che eh, le traduzioni possono farsi in due direzioni, un movimento che può farsi in due direzioni oppure, cioè portando l'autore al linguaggio del lettore o il lettore al linguaggio dell'autore, e eh, questa seconda disposizione un mito che insomma, da, più, da più credito e mi pare che sia quello che avete cercato di fare non so se è un'impressione un sbagliata con delle cose delle quali vorrei poi eh, vorrei chiamare la vostra la vostra attenzione e commento in materia nel corpo della traduzione Sì, sì, è questo, però, sì. No. sì, è una scelta consapevole, non, non sempre facile, perché è una tradizione che ha necessitato di, di più anni di lavoro, non, non continuativo, ma in ogni caso più imprese, sì, e eh, sempre sì. consapevoli anche dell'importanza, per forti, delle sue scelte metriche e anche della consapevolezza cui lui costruisce anche la sua sintassi, eh, abbiamo cercato di giustamente di mantenerla, se possibile, ovviamente con qualche inversione necessaria. <ride> e, il, il minimo necessario, ma eh, si trattava di un rischio, di una traduzione che, eh, ma quando si a una traduzione traduzioni di poesia, si. Si cerca di evitare le grandi forme traduzione, se non è già presente nel processo di scrittura dell'autore, per giustamente non, non creare troppe asperità e troppe scadenze, ma in questo caso il risalimento era proprio da, da mantenere, perché è voluto e presente nei testi originali. E in qualche modo ci confrontava anche il fatto di essere pertinenti con quella che era la, la volontà di, di Fortin, che spesso vaga anche della poesia come il luogo in cui lui eh, desidera diventare, diventare il lettore del processo della lettura, eh, se nei suoi testi di prosa, nella saggistica, in ogni caso la è un po' un luogo delle, delle certezze, eh, delle certezze anche politiche, dell'autorevolezza politica, etica, eh, la poesia è anche il luogo della, dello spesamento e della presenza del dubbio. E questo dubbio si esprime forse anche attraverso una costruzione, una logica sintattica, lessicale che è interna al... Alla, alla, e giustamente eh, anche l'aspetto del, del lutare contro di e questo, questo aspetto riflessivo della, della sua lingua che è necessario cercare di rendere eh, nella, nella lingua francese, perché assoluto un lavoro di eh, riflessione abbastanza approfondita. Eh, parola per parola e anche di lettore e per questo ringrazio la Lifta che è stato un prezioso aiuto eh, per, per la lettura delle traduzioni, della pubblicazione e che ci ha aiutato a prendere anche la distanza necessaria per capire se questa messa alla prova, se questa resistenza dei materiali ecco. eh, fosse riuscita. <ride> Vous allez dire un mot en, en français, je vais je... dire un euh, bien sûr. La difficulté, je pense, c'est de tenir dans une traduction différents éléments à la fois. Et, et il fallait aussi, enfin, l'idée était aussi de, de produire en français des poèmes dirais, nets et efficaces. Maintenir l'étrangeté syntaxique et les, les aspérités fortignelles ma che si possa essere lu come un poema francese che ha la sua forza propria. Sì, ora... Ottima idea, Io ho un'idea su quale si dovrebbe leggere. <tose> <tose> va bene, <tose> con piacere. Però prima magari sentiamo se ci sono interventi. Sì. <tose> no, oh, ci piace buttarti fuori. <ride> no onore. Ma, eh, la parola, ma voglio lasciare spazio ai nostri giovani studiosi e studenti che sono qui a te, che è già giusto sentire le loro domande. Da parte mia un ringraziamento sincero a nome del centro, ma anche personale, per il lavoro che avete fatto. Avete dato stasera un sacco di traduzione nel, nel senso più... Spesso più profondo, questo dico singolarmente e collettivamente. Avete dato l'idea di un'operazione in entità. E credo ecco, che un pregio di, di questo lavoro sia ma, legato all'editore, nel senso che eh, c'è bisogno per avere un impatto eh, in una determinata cultura di continuità, ma anche di creare delle costellazioni, di creare delle cucine. No? E questo è quello che state facendo, è quello che mi, mi convince, perché episodi anche importanti, ma che non si collocano nell'ordine della continuità, poi finiscono in qualche modo per evaporare o essere riassorbiti dal mainstream. No? Quindi eh, questo credo sia un pregio importante che, che volevo eh, sottolineare. E poi ecco sì, stasera si è molto parlato di ritardi, di un doppio ritardo. No? In Italia, in Francia. Beh, ci sono dei farmaci che nella, nella loro definizione etichetta eh, portano la dicitura retard. Che vuol dire retard? Perché rilasciano le sostanze attive su tempi lunghi, non piace pensare insomma, che la sfortuna, la mancata recensione di Fortini nel. nel durante la vita no? e anche nell'immediato, eh, dopo la scomparsa, eh, però abbiamo come scontrattare questo effetto retard eh, nella cultura francese e, e italiana. Poi sì, per quanto riguarda l'Italia, Guido l'ha detto, lui sa bene che ha fatto parte del centro fin dall'inizio, che è, per esempio appunto, il mancato meridiano è un episodio eloquente. C'era inizialmente un piano che si doveva mancando che comprendeva sia la poesia che la prosa. Ma erano due antologie che dovevano essere curate da Giovanna Gronda che poi è scomparsa. Però diciamo, sul fatto della poesia no, non sono riuscito, non siamo riusciti a far sì che eh, accompagnasse a Meliano della Prosa. E, e quindi eh, è rimasto, poi è uscito l'Oscar ma non ce lo tuttora come vediamo, ed è un grande, rammarico per noi, insomma, questo effettivamente. Eh, per quanto riguarda la, la letteratura, la franca cultura francese, sì, anche io sono eh, d'accordo, cioè è, è, la prima, è la prima interlocutrice europea di Franco Fortini. No? Eh, prima ancora di pubblicare la sua prima traduzione, ci sono degli inediti da De Vigny, per esempio. E poi si dimentica facilmente che la prima traduzione pubblicata da Fottini è, ancora sempre, di no? Lui da vecchio poi diceva, ah, vabbè, quello era un episodio di un giovane snob che eh, voleva, come dire, affermarsi eh, misurandosi con il modello alla page in quel momento. Eh, però poi subito dopo, diciamo, nel 44-45, nella rivista che avete chiamato ecco, l'epoca della Svizzera, del casino svizzera, eccetera, cioè, sul avvenire dei lavoratori che non compaiono solo le prime poesie di Foglio di via, ma anche traduzioni da Eduard. No? E, e c'è in particolare un'antologia che circolò all'epoca, no? 44-45, eh, in Svizzera e Francia, che eh, è ben nota credo in Francia, meno in Italia, si chiama l'honneur eh, de Poetula ed è Filone a fare da tramite, Ignacio Silone a fare da tramite per questa teoria. Quello è un primo momento, la poesia della resistenza, no? che ha sì. vale a che fare anche con il surrealismo, che insegna in particolare Fortini e anche Fortini poi un, un altro momento poi è quello più c'è a livello intellettuale, qui in è stato accennato, non lo ripeto, la uh, congiunzione tra il più umano e ragionamenti e la, eh, poi la grande amicizia con Moren, con il Gran Moren da una parte e dall'altra con Roland Bart. Ha ricordato Guido la, la rottura sull'Algeria, ha detto che però in qualche modo questa ferita fu poi sanata perché l'amicizia era più profonda e tutte le volte che Roland veniva in Italia passava o da Via Regnano a Milano o a Bocca di Mare. Eh, quindi diciamo c'è questo rapporto. Eh, No? E, e quindi questo è un motivo in più per apprezzare lavoro che aveva fatto, mi scatto in qualche modo quindi ringrazio anche di questo. Eh, infine, ecco, l'unica domanda che mi sento di fare, una sottolineatura che è una domanda, è che io credo che anche una non una ma una peculiarità della questione del continente risieda nell'attenzione all'oralità, questo elemento all'oralità, per esempio Sereni, diceva, ma Fortini eh, scrive poesie come se avesse sempre davanti un pubblico. Ma ah, ecco, questo fa la differenza, no? Questo fa la differenza. Una delle tante poesie di passaggio con Serpente, serpenti, l'italiano come la mia lingua sono sonora. No? Dice, eh, a questo livello come la vedete la traducibilità di Fortini, tenendo conto di questo elemento. In realtà eh, credo che la, il problema a livello di foglio di via sia fosse molto particolare perché c'è la dimensione di coralità per i e dunque c'è la costruzione, è quello che diceva lei, di un testo molto particolare eh, che ha una dimensione quasi teatrale. E loro non lo diranno perché sono modesti, però questa dimensione è forte nella loro produzione voglio aggiungere due cose velocissime a quello che ha detto Luca Renzini. La prima è che eh, sono colpito da, da quanto detto a proposito, l'avete detto tutti e due, della traduzione come operazione culturale. Perché eh, colpisce chi, chi ama i poeti italiani del, del Novecento il loro desiderio, direi quasi a ogni costo, di essere tradotto in Francia. E spesso in contesti assurdi, che è proprio un tirarsi la zappa sui piedi, nel senso che non è perché eh, tu sei tradotto in francese che entri nella poesia francese. Comunque, spesso loro, talmente onorati di essere tradotti nella lingua dei poeti che amavano, hanno fatto delle scelte editoriali svariatissime. Non lo dico con il segno di poi, lo dico perché se vedi, per esempio, no? il modo in cui si, si, si distribuiscono negli anni 60 e negli anni 70 i poeti eh, per esempio la, la scelta eh, di Ungaretti e la scelta di Montale sono delle scelte perfette a livello di programma, perché vanno da Gallimard, sono introdotto da Ponga, Ponga ha un ruolo molto importante presso, presso Gallimard per la traduzione anche di Jacoté della de solo una cosa che, che che volevo dire è che è proprio un, un sistema di andata e ritorno perché per Fortini come per Zanzotto è molto importante l'U.A. ora per noi scrittori francesi oggi mm. l'U.A. è completamente dimenticato è un, un poeta che non si legge mai se non le due tre cose della resistenza che, che leggi a scuola e magari ci sono un po' non libertà, eccetera perché è una cosa che ora adesso grazie a Fortini e a Zanzotto noi ci rimettiamo a leggere più avanti no? ed è una cosa bella perché proprio questo tradurre, è un'operazione culturale. ci sono vari fortiniani in platea varie <suss with> generazioni anzi ne approfitto mentre mm -hmm. pensano a, ringra eh, a, a, a ringraziare anche il dottorato in filologia e critica al quale, che, che ha partecipato a questo incontro cioè la professoressa Scosman che è nella direttrice e molti componenti di questo dottorato sono qui nel, nel pubblico e se intervengono sono graditi ma è comunque ringraziato eh, Sì, eh, una cosa su, su, su Elioar eh. Eh, aveva avuto una funzione importantissima per quella generazione di poeti italiani perché era, il, era percepito come il poeta che partendo da posizioni iniziali che in Italia erano interpretate come di allontanamento dalla realtà perché i primi ad introdurre il surrealismo nel campo letterario italiano furono gli ermetici eh, a era poi il poeta che, partendo da uh, un vocabolario uh, di, di, di stampo surrealista, aveva girato questo, questo vocabolario, aveva, aveva fatto andare in una direzione dell'impegno politico, di un certo impegno politico, eh, con una traiettoria che, era, eh, che interessava a, a, a, a molti poeti italiani e che eh, ispirò, peraltro, perlomeno, si mosse parallelamente alla traiettoria eh, di Quasimodo. Eh, se Quasimodo ha vinto il premio Nobel nel 1959, una delle, delle decisioni che nel campo letterario italiano è stata diciamo, eh, percepita come più strana, eh, è stato perché eh, Quasimodo rappresentava colui che è partito da una posizione di rifiuto della realtà per fuga in un sovramondo poetico ad altissima densità metaforica, poi durante la Seconda Guerra Mondiale durante la Resistenza aveva cambiato codice, co cambiato poetica e si era messo a scrivere una poesia eh, neorealista, nel senso che Siti eh, ha dato a questo aggettivo, eh, eh, piena di impegno politico, con però... Eh, elementi eh, di quell'antico vocabolario d'origine e eh, secondo una traiettoria che era parallela a quella di Yuva, che era poeta a cui si guardava come un modello, anche per, per, per, per questo mutamento. All'epoca se ne parlava molto, poi anche, anche in Italia è completamente scomparso. Diciamo. Eh, tra, tra le vostre traduzioni, traduzione veramente altissimo livello, una delle... Eh, a un certo momento mh, la curiosità era ma come tradurranno di Porto Civitanova? Di Porto Civitanova in eh, Foglio di Via è la poesia più, eh, più leopardiana, eh, carica di velature leopardiane che eh, gli italiani colgono e, e, e chiaramente eh, è quella, eh, è tra le poesie più difficili da tradurre perché l'elemento del eh, quello che dicevate citando Berardinelli, cioè la, la, la densità, gli strati che ci sono nella poesia di Portini, questi rivelano tutti. E ve la siete cavata egregiamente. Ecco, io leggerei Di Porto Civitanova eh, in italiano e, e poi eh, nella vostra traduzione. Prego. Di Porto Civitanova. Filippo, tu sei lungo. Maneggiare degli anni, che ora lieto era triste e sempre in mano, come un fanciullo mi volgeva. I tempi, passati, i tormentosi giorni, qui non mi tolgono più. Nuova discende ogni immagine che quieta, e mi addormenta con suave suono. Ogni senso la musica continua dell'onde e il fiato dell'opaco mare, che desidero esatto ascoltare oltre le vento. Ed esalta la riva. I pescatori hanno lasciato sulla ghiaia finte le barche e sono andati con le ceste, colme di pesca che brillò nel sole, bianco stamani. Ora le antenne si lamenta il vento. A questa riva mi ritrovo, stanco, ma non deluso, povero, ma basta che mi seca sul fianco di una barca, a ritardo dell'aria. Sibilante, perché di mio misero, dimenticando il mio penoso andare tra i volti umani, come un fanciullo quando, oltre i miei colli, aspettava un bramoso e un raggio di sole, attenta ancora, ma senza affanno e solo mesto, un cielo, un lume, un volo, una speranza, qualche voce dallo bacco mare chiami. De Porto Civitanor. Ici m'a mené la longue équivagation des années, qui tantôt joyeux, tantôt triste, et toujours en vain, comme un enfant me guidé. Les temps passés, les jours troublés, ici ne font plus souffrir. Chaque image défile, nouvelle et paisible. La musique continue des vagues, en dehors chacun de mes sens avec son soir de son, et le souffle de la mer opaque déserte disparaît au-delà de la brume. et déserte est la règle. Les pêcheurs ont déposé sur les galets toutes les barques qui sont parties avec les paniers pleins de la pêche qui brillaient dans le soleil blanc ce matin, maintenant au verbe se lamente le vent. Je me retrouve sur cette rive fatiguée, mais pas déçue, Oh il suffit que je m'assoie sur le côté d'une barque à l'abri de l'air sifflant, oubliant mes malheurs et mon pénible chemin parmi les visages humains, Comme quand, enfant, au-delà de mes collines, je guettais à vie de le premier rayon de soleil, où j'attends encore, mais sans angoisse et juste triste, ainsi une lueur, un vol, un espoir, quelques voix qui de l'opaque mer m'appellent. di tutti in prateggiare. Sulla spaletta del ponte le teste degli imbecchiati, nell'acqua della fonte la bala degli imbecchiati, sull'astico del mercato le mughe di fucilati. sull'erba secca del prato i denti di fucilati. Morde l'aria, morde i sassi, la nostra carne non è più uomo. Morde l'aria, morde i sassi, il nostro cuore non è più uomo. Ma non si è letta negli occhi dei morti e sulla terra faremo libertà à l'enregistrer tous les la justice qui se fait. Chant des derniers partisans Sur le parapet du pont, les têtes de pendure. Dans l'eau de la source, la barbe de pendus. Sur le pavé du marché, les ongles des fusillés, Sur l'herbe sèche et le les dents des fusillés. Mordre l'air, mordre les pierres, notre chair n'est plus d'homme. Mordre l'air, mordre les pierres, notre cœur n'est plus d'homme. Nous l'avons lu dans les yeux des morts, et sur la, terre, sur la terre nous la construirons, la liberté, mais les points des morts l'ont serré, la justice qui sera à yeah. nous. Voce di la voce della comunità francese, un esercizio vertiginoso per una poeta, appunto, che ha la, la sua ispirazione profonda. La lingua della traduzione, e ripete: grazie, grazie a tutti. Non so è superfluo chiedere se ci sono ancora delle domande, penso di no. Eh, ma se qualcuno volesse intervenire. Se non è così vi ringrazio e vi aspettiamo per l'uscita delle prossime relazioni fortiniane. Eh, grazie e grazie a voi. Grazie.